Il, il lavoro che vorrei fare in questa prima ora ma abbondante che forse non ci basterà è cominciare a vedere insieme una tipologia di compito d'esame come avevo promesso in dicembre ho detto di preparo dei testi come se fossero esami veri no? alcuni vedrò l'esame e altri invece li risolviamo insieme in aula e tra questa settimana e la prossima vorrei vedere insieme due, almeno, probabilmente due, uno questa settimana e uno la prossima, in modo da arrivare all'esame avendo già lavorato insieme su un esercizio dello stesso tipo di quelli che troverete all'esame. Questo è già sul sito, nella sezione esame, per chi lo vuole vedere sul PC e se no lo guardiamo insieme. Allora, come vi dicevo già prima, L'esame è composto di due esercizi, uno che ho chiamato due parti, una che ho chiamato esercizi di programmazione e l'altra che ho chiamato domande teoriche. Sulla parte domande teoriche, in realtà queste sono mh, praticamente copiate o modificato qualche cosina, ma non molto, eh, rispetto a quelle che già trovate sul sito, se andate a vedere i temi d'esame dell'anno scorso. L'anno scorso l'esame era organizzato in modo diverso, ma se andate sul sito e guardate l'esame 2011-2012, vedete simulazione d'esame, testi d'esame, quindi ci sono di fatto, eh, manca quello di settembre, devo aggiungere, me ne accorgo adesso, ci dovrebbero essere sei testi completi di 9 domande ciascuno. Eh, quindi quello di settembre lo aggiungo sicuramente, che sono appunto gli esami, così come le domande, così come erano andate l'anno scorso. Le, la parte di teoria per voi, di quest'anno, sarà di quel tipo. Okay? Quindi non sto a inventarmi domande nuove su questa parte perché potete benissimo eh, guardare quelle e esercitarvi su quelle, eh? intanto quel, eh, in realtà l'anno scorso sulla parte tecnica degli argomenti, abbiamo svolto degli argomenti in più che erano relativi a, ai mashup, alla programmazione del lato client alla programmazione javascript ovviamente quelle domande lì eh, non, non, non capiteranno no? però per darvi un'idea sono domande di tipo a risposta chiusa e l'intenzione è che siano domande però non, non di tipo nozionistico no? cioè, tanto per darvi un'idea la prima ti dice se hai un oggetto che vuoi usare come un Java bean, quali metodi ti aspetti di non incontrare? No, ti aspetti di, e chiaramente stiamo parlando di criteri progettuali, non di sintassi del linguaggio. No? Per cui ti chiedi, ha senso che un bean abbia un metodo isvalid? Ha senso che un main abbia un metodo getx? Eh? Beh, i primi due sicuramente sì, no? is è l'accessor method per le valori booleani, Is il nome della variabile, Get x eh, getter il getter, PublicMyBean è il costruttore, anzi, non solo mi aspetto che ci sia, ma deve esserci, e poi la, la, quello successivo è il costruttore con un parametro. È permesso? Sì. La specifica dei BIN richiede che ci debba essere un costruttore senza parametri, ma nessuno dice che debba essere l'unico costruttore di quella classe. Può benissimo esserci un costruttore anche con, para con, più, con, con dei parametri di costruzione, chiaramente quando il bin viene istanziato con la useBIM dalle pagine GSP verrà chiamato sempre il costruttore di default, ma invece può essere la stessa classe usata in altri contesti e allora a questo punto può avere il costruttore che vogliamo. Eh, le due che ci stanno a malapena no? che sono molto forzate e che io non vedrei in un bing sono le due successive cioè tuo html presuppone che il bing abbia un metodo che prende i valori dei campi interni di questo bing che saranno probabilmente valide x o qualcosa del genere se non ce ne sono altri e produca del codice HTML per rappresentarlo, però questa è una tipica attività di, di presentazione che deve fare la view, non deve fare un componente di modello, non ha senso delegare a un Bing visualizzati in HTML, che ne sa lui di come abbiamo impostato la pagina, non deve saperlo, non vado a iniettare dentro un Bing della logica di presentazione, quindi questo sicuramente è fuori posto. Così come un fill from database è un metodo che mi suggerisce di chiedere al Bing riempi i tuoi campi prendendo i dati dal database. No? E questa è un'altra cosa che non posso chiedere a un Bing di fare. No? Il Bing non ha informazioni per quanto riguarda come si fa a accedere al database, come sono gradati i dati nel database, come fare le query, come fare le connessioni. Per questo avevamo gli oggetti DAO che facevano quello di mestiere. Quindi il metodo field from database me lo vedo su un oggetto DAO, non su un oggetto BING. Quindi questo è un po' il ragionamento che sta dietro a queste domande. Cioè non è tanto dove metto il punto e virgola, ma è come organizzo il codice. Qual è il modo migliore di organizzare il codice? Secondo i pattern che abbiamo imparato a utilizzare. Eh, poi ci sono anche domande più semplici, no? tipo la seconda è una domanda di pura terminologia, che dice per costruire il documento, e qui scegli uno di questi nomi da inviare, occorre consultare le dichiarazioni dei dati che sono presenti nel... Mm? E qui spero sia abbastanza facile per costruire un documento SOP da inviare innanzitutto quando parlo di documento deve essere sicuramente un documento XML quando un documento si applica solamente l'XML occorre consultare dichiarazioni che sono presenti dove? nel USDL, che è l'unico elemento dichiarativo di tutta questa cosa qua quindi qui c'è deve scegliere SOP da scegliere XML, eh, VSDL eh, graficamente seguo le convenzioni classiche dell'interfaccia utente che dove c'è il quadratino significa che è possibile indicare anche più di una risposta, dove c'è il tonno invece bisogna sceglierne esattamente una, quindi senza star lì a spiegarlo, la convenzione grafica. E lì nella stessa domanda 3 chiede cosa, cosa significa fare forward a due pagine GSP, Qui ci sono delle alternative possibili, tra cui quelle ovviamente a scelta singola sono più facili perché si può anche andare per esclusione. secondo voi? 1, 2, 3, 4, 5? 4. Qual è Allora, queste, adesso ti rispondo, questa in realtà è fatta di due parti, no? Gli ultimi tre punti si escludono a vicenda, no? sono una partizione delle possibilità, quindi in realtà quella, anche solo per questo la, la risposta giusta deve essere una di queste tre, perché queste tre non possono essere tutte e tre false. Mm? Ci sono anche se vogliamo un forward conserva il valore di tutti i bin, no, perché se ho un bin con scope di pagina, eh, fare il forward dimentica quel bin. Non conserva il valore di alcun bin, è falso, perché tutti i bin con scopo di sessione o di richiesta vengono invece conservati, non è che li dimentica tutti di botto, e quindi conserva il valore di alcuni bin, in particolare quelli con scope di richiesta e superiore, e sessione e applicazione. Quindi, questo, dal lato, partendo dal basso era facile. Poi ci sono queste altre due risposte vaghe è analoga all'operazione Redirect e di ed include, allora magari appunto eh, approfittiamone per puntualizzare la differenza tra queste, per queste operazioni, eh? cioè, cosa succede quando noi facciamo un forward rispetto a quando facciamo un redirect? Cambia proprio, notevolmente, il pattern di interazione tra client e server. No? Nel senso che quando in un'operazione di forward noi abbiamo il client, abbiamo la pagina 1, chiamiamola jsp1, il client come prima operazione fa una richiesta HTTP ovviamente, no? a un certo indirizzo web. Questo bypassiamo il container che attiva il GSP eccetera, questa richiesta arriva al metodo service della servlet corrispondente a questo GSP. E fin sì, qui è normale. Cosa succede quando questa pagina GSP1 decide di fare un forward su una pagina GSP2? Che il controllo del flusso viene trasferito direttamente quindi come seconda operazione avviene una forward. Quindi di fatto viene passato l'oggetto request e l'oggetto response, vengono passate dalla prima pagina alla seconda. E la prima pagina interrompe la propria esecuzione. Quando la seconda pagina ha finito, terzo passo. La, il contenuto dello stream di uscita dell'oggetto response viene inviato di nuovo al client dentro una HTTP response. Quindi dal punto di vista del client l'operazione di forward è invisibile, assolutamente non sa se viene fatto o no. Lui ha fatto una richiesta HTTP e si vede rispondere dallo stesso server, dalla stessa macchina, con una risposta HTTP. Ok? Il vantaggio di questa operazione interna è che all'oggetto request, o all'oggetto response, ma normalmente lo mettiamo nell'oggetto request, possono essere agganciati dei dati, dei bin, delle classi, che. Prima pagina non può aver creato e la seconda pagina può utilizzare, quindi sopravvivono in questo appunto quei bin, quella frase che diceva la domandina, alcuni bin sopravvivono. Okay? Cosa succede invece quando gestiamo una redirezione? Una redirezione ovviamente inizia nello stesso modo, perché sul web tutto inizia sempre con una richiesta del client, 1, richiesta HTTP. Una redirezione, che cos'è? <coughs> è una fase in cui la pagina che sta eseguendo la richiesta decide che per qualche motivo non è lei no? che deve eseguire la risposta oppure che deve portare a termine la risposta ma è un'altra pagina un'altra pagina che diciamo così tendenzialmente deve ricominciare da capo l'elaborazione della risposta poi ragioniamo su come viene fatto, cioè su quali contesti nella pratica cosa succede? che la pagina GSP1 anziché passare il controllo direttamente a una pagina GSP2, in realtà risponde lei al client con una risposta HTTP che non è la risposta solita con codice HTTP 200 cosiddetto ok. Normalmente una, risposta, una richiesta HTTP si aspetta di avere un codice di risposta 200 ok, nel senso adesso c'è la risposta. Ma un codice che di solito è un 302, cioè 302, 304, una redirezione permanente, l'altra temporanea, di redirezione. Questo codice di risposta, quando noi facciamo un redirect, non stiamo mandando indietro la risposta, non c'è HTML di risposta, c'è solamente un codice che si porta dietro un indirizzo URL specificato. Stiamo dicendo al browser che ha fatto la richiesta caro browser la mia risposta è che tu vada a richiedere un'altra pagina. Allora a questo punto è il browser che ricevendo questo schiaffo come risposta dice eh, vabbè e allora se non mi vuoi rispondere tu chiederò a lui. E quindi attiva una nuova risposta, una nuova richiesta, scusatemi, a quella URL che gli è stata specificata nel header della risposta di redirezione. Questa pagina GSP2 nasce, viene richiamata senza sapere nulla di ciò che è successo prima. Per lei è una chiamata HTTP nuova. Farà il suo lavoro e poi forse risponderà con una risposta normale. <coughs> Allora, dal punto di vista del browser, una direzione coinvolge due chiamate HTTP distinte. La prima, singhiozzante, la seconda, quella effettiva. L'utente non viene coinvolto, nel senso che la chiamata 3 non è una conseguenza di un'azione dell'utente, è una conseguenza del buon comportamento del browser che sa che quando riceve un codice di ridirezione immediatamente deve fare una nuova richiesta. Questo tra l'altro è quello che fanno tanti, Tante applicazioni maliziose su Facebook o su cose simili, voi cliccate su un'applicazione, lei vi ridirige su un'altra, su un'altra, dirige su un'altra ognuna di quelle che visitate si prende i vostri cookie una copia e poi se ne farà cose strane e poi alla fine arrivate su una pagina destinazione che non c'entra niente però sembra tranquilla e non, eh, non pericolosa ma, non è, ma voi non ve ne accorgete perché queste direzioni vengono fatte in automatico dal browser ricevendo questo codice ve ne accorgete perché forse velocemente la pagina cambia due o tre volte allora, dal punto di vista dell'utente l'utente non, non vede nulla vede solo una differenza che sul, sulla barra dell'indirizzo del browser a questo punto c'è scritto l'indirizzo della seconda pagina e non della prima mentre invece nel caso di un forward rimane scritto perché quell'indirizzo là sopra è ciò che lui, il browser ha, chiesto, ha richiesto poiché qui lui ha fatto una richiesta esplicita per la seconda pagina sulla barra di indirizzo rimane quello e quindi se per caso l'utente facesse aggiorna la pagina, ricaricasse oppure navigasse avanti e indietro rimane su questa pagina qui e non richiama la logica che c'era qua mentre invece in questo caso se su questa pagina di risposta io facessi aggiorna riparte da jsp1 e rifà di nuovo tutto il giro quindi questa tecnica si usa spesso quando una pagina deve fare un'elaborazione e poi tipicamente ritorno all'home page oppure torno a fare qualche cos'altro, ma questa elaborazione non ha, non ha senso ripeterla. Tipo, quando faccio il login, quando il login è valido, non faccio un forward che mi lascia come indirizzo la pagina di login, ma faccio direttamente una direzione che mi manda alla home e quella è la pagina da cui no, cominciano le navigazioni future. L'altra cosa da questa figura ci fa capire che queste due pagine qui non si parlano. Non si possono parlare, perché fanno parte di due richieste HTTP diverse. L'unica cosa che possono condividere ovviamente sono gli oggetti di sessione, ma questo vale per qualunque coppia di pagine del mio sito. No? Cioè La sessione è comune a tutti, è accessibile a tutti. Ma la pagina GSP2 non sa, non ha modo di sapere che è appena stata chiamata questa GSP1 non lo può fare, non lo sa, no? sono chiamate indipendenti, quindi sono due meccanismi che, ha, che hanno come se vogliamo, effetto superficiale il fatto che dopo la pagina 1 venga la 2, ma l'effetto profondo è completamente diverso, quindi in nessun, in nessun caso io direi che sono due cose analoghe, la cosa che stupisce è che in molti linguaggi di programmazione web questa operazione di forward non sia possibile, voi prendete il PHP, che è così famoso, eccetera, non si può fare, non c'è, non è previsto. No? E, e quindi sei obbligato a fare invece Redirect. direct. In realtà non perdi i BIM, perché là non esiste neppure un concetto di oggetti associati, quindi è un linguaggio molto più di basso livello da questo punto di vista. Ti ho risposto? Okay. Allora, questa qua è la parte diciamo così, più teorica, che chiamo teorica perché si tratta di aver compreso i concetti, come avete capito non è nozionistica, cosa c'è scritto a pagina tra tali, ma richiede di averli... Io, la mia idea è che chi ha diciamo così, acquisito, facendo il laboratorio, facendo la tesina, la capacità di creare applicazioni, capendo cosa stava facendo, queste cose qua dovrebbero essere relativamente facili. Magari si tratti di ragionare in un modo nuovo rispetto a una cosa che hai sempre fatto, però gli, gli elementi per poter rispondere li, li dovresti avere senza, senza studio particolarmente aggiuntivo. E questo è per questa parte qua, che avevamo detto erano due punti per domandina. Poi invece c'è la parte di progettazione che è il grosso, quindi ci siamo tolti dai piedi queste domandine, sapete che dove ce ne sono le altre se volete esercitarvi se avete delle domande diciamo che su questa parte qua di domande magari io non ci tornerei più sopra volontariamente non nel senso che magari guardatevi le domande dei temi di esame dell'anno scorso, quelle su cui avete dubbi me lo dite e le vediamo insieme però non ve le faccio a tappeto ok? al limite se poi c'è bisogno le faccio anche tutte non c'è problema, però solamente se vi accorgete che, che è una cosa critica me lo dite e abbiamo tempo tra questa settimana e la prossima di ragionarci insieme ecco, invece per quanto riguarda la parte di progettazione grosso modo lo schema sarà questo diciamo che è assodato al 90% ci sarà uno scenario di poche righe magari un pochino più dettagliato di questo, ma non tantissimo, che sarà sempre diverso, ovviamente, e poi ci saranno delle, dei punti da sviluppare che invece saranno sempre gli stessi. E i punti sono, beh, su questo scenario, elencare i principali requisiti funzionali per il sistema informativo. Allora qui ci sono due aggettivi, funzionali e principali. Allora eh, ho pensato di chiedere solamente requisiti funzionali per evitare di ripetere due volte le stesse cose sulla qualità, i tempi di servizio, eccetera, eccetera, sicurezza, che di fatto sarebbero validi quasi sempre, no? Su quasi tutti i siti, è inutile spendere tempo a ricopiare cose che sono sempre uguali. principale è un pochino più qualitativa come indicazione. Principali per me sono quelli più specifici eh, rispetto a questo scenario, cioè non partete comunque sei pagine a farmi tutti i cavilli della registrazione degli utenti, del login e del logout eccetera eccetera, quelli ci sarebbero comunque, diamoli per scontati, Partiamo, partite da quelli che sono più specifici, più caratterizzanti rispetto a quell'applicazione. Non vi viene chiesta una lista esaustiva, non vi viene chiesto l'elenco completo dei requisiti, ma di quelli che voi ritenete più caratterizzanti. Quindi una volta che ce ne siano 10-12 titoli scritti è più che sufficiente, perché significa comunque averci già ragionato e aver fatto una scelta e un'analisi del sistema. elenco, eh? ok? quindi i titoli. Punto 2, che la è il passo successivo, è poi quello che abbiamo fatto, che stiamo facendo, è eh? di nuovo la stessa cosa, l'elenco degli attori principali e il glossario dei concetti dei dati trattati dal sistema, soprattutto la seconda, i concetti dei dati trattati dal sistema, quindi di fatto è in embrione già le tabelle del database, o perlomeno le entità logiche, principali che il sistema dovrà trattare. Gli attori probabilmente sarà più semplice, cioè, è giusto metterlo ma sono attori di tipo dato e attori di tipo persona. E questo sull'intero scenario, su, sull'intero sistema informativo. <coughs> Poi da qua in poi invece si sceglie un requisito e vi chiedo di sviluppare quello. Quindi qui c'è scritto eh, passo 3, si definisca la descrizione del caso d'uso relativo alla funzione di ricerca nel volo più conveniente. Ne scelgo una, vi dico ok, prendiamo quella che sicuramente ci sarà tra i vostri requisiti. Allora, su quella, e se non ce la mettete, eh, non è. su quella vi chiedo di sviluppare il caso d'uso. Quindi con lo schema del use case, con lo scenario principale, scenari alternativi, eventualmente precondizioni, così, così. Mm? di quel caso lì specifico, Sapendo che in realtà sarebbe immerso in un documento dei requisiti che ha anche altri casi. Cioè, nel senso che quello che dovete fare lì non deve partire da Adamo ed Eva. L'utente arriva, fa il login, eccetera, eccetera. No, parte a sviluppare solo quel caso lì no? su, qual su che mi avete, qualche tipo di documento dei requisiti che mi avete mandato così in anticipo da guardare, a volte è un po' riscontrato questa tendenza a partire dall'inizio. No? qua, è il caso d'uso, uno 3-4 volte inizia dicendo entro l'utente arriva e inserisce le credenziali e fa il login. Ma come ogni volta? No, c'è il caso d'uso, accesso al sistema, e poi ci sono gli altri casi d'uso che hanno come precondizione il fatto che l'utente abbia fatto accesso al sistema, ma poi parti e vai avanti. No? Quindi, anche qua, limitatevi a quella interazione, indicando con precisione che se magari questo è possibile, solo in questo caso forse no, eh. ma quali sono le precondizioni alle quali quel caso d'uso, per le quali quel caso d'uso è accessibile oppure no, ma lo indicate come precondizione, non come passo 1, 2, 3 del caso d'uso. E quindi, eccezione al caso d'uso, diagramma delle sequenze, che illustri lo svolgimento dello scenario principale nel caso d'uso delineato, allora di nuovo qua siamo sempre ogni volta restringendo, eh? Prima c'erano tutti i requisiti, o almeno quelli principali, poi ne abbiamo scelto uno, facciamo il caso d'uso. Il caso d'uso avrà uno scenario principale, eventualmente scenari alternativi, poi del solo scenario principale disegniamo il diagramma delle sequenze, dell'interazione, e legato a quello il diagramma delle classi necessario a implementare il diagramma delle sequenze proposte, comple completo di tutte le classi necessarie. Cioè, decidiamo se lo dovessimo implementare domani, di quali classi avremmo bisogno. Dobbiamo fare la lista della spesa di ciò che dovremmo implementare. Poi non dobbiamo implementarlo, ma solamente elencarlo, vedere l'architettura di come risolveremo quella, quella fase di interazione. Quali Bing, quali GSP, eccetera, eccetera. Adesso lo facciamo insieme, così vediamo a che livello di dettaglio. E tra l'altro poi è quella stessa cosa che, che state già facendo no, nel lavoro per la tesina tutto sommato. Ecco, come parentesi relativa alla tesina, ehm, qui ovviamente c'è molto dettaglio possibile, no? però ehm, diagrammi dei casi d'uso, diagrammi delle sequenze, diagrammi delle classi, sono strumenti di descrizione. Ok? Non usateli a tappeto, no, non ho mai detto no. nessuno ha mai detto ah, per tutti i requisiti per, deve esserci il diagramma del caso d'uso e per tutti i diagrammi della sequenza, eccetera, eccetera, perché molti sono banali, sono ripetuti, sono identici, di nuovo copia e incolla non ci aiuta fa solo perdere tempo eh? quegli strumenti della presentazione servono nei casi meno banali quando è un caso d'uso semplicissimo è inutile stare a fare il diagramma delle sequenze che dice l'utente ha cliccato su logout e poi è uscito boh, basta così se invece dietro c'è qualche interazione un pochino più complessa allora andiamo a spiegarla meglio e così aiuta anche la descrizione poi ci aiutano una vicenda il disegno con la descrizione Così come il diagramma delle classi torna utile, e lo vediamo come esempio, se ce la faccio ancora oggi, se no domani, eh, quando il caso d'uso coinvolge i servizi esterni. E questa è una cosa che non abbiamo ancora fatto, andare a vedere come la progettazione va a coinvolgere anche l'integrazione con i siti esterni e quindi come eh, farla nella, appunto, nella tesina. Eh? Questo, ci questo non ci sarà all'esame, questo lo qua, ma ci ragioniamo sicuramente ai fini della tesina. Quindi, per dire, scegliete gli strumenti di rappresentazione più potente quando è necessario, quando il caso, la pagina, la funzionalità è più complessa e lo richiede. Altrimenti, no, non state a riempire le notti di tempo speso a cliccare e le pagine di disegni tutti uguali uno all'altro. Ok, allora. Per fare l'esercizio dobbiamo adesso leggere lo scenario, perché finora questi punti saranno sempre praticamente uguali. Adesso, magari svolgendo esercizi con voi, viene in mente un modo di riformulare un pochino meglio alcuni dei punti. Ecco, quindi magari saranno leggermente diversi, ma la sostanza sarà questi cinque punti qua. Tra l'altro punto, con i vostri colleghi del, dell'altro corso, molto probabilmente i punti 1, 2, 3, cioè eh, l'idea, l'intenzione contro il Chiano è che lo scenario sia lo stesso, per i due corsi e i primi tre punti anche, le prime tre domande sono comuni ai due corsi, dopodiché voi andate avanti con la parte di progettazione, loro vanno avanti più sulla parte di processo che invece va a vedere qual è l'impatto sull'azienda, sui processi aziendali e non sul sistema informativo, quindi loro escono verso l'azienda e invece noi entriamo dentro il sistema informativo, però una parte progettuale generale ce l'abbiamo comune. Ok, um. well, il scenario che ho inventato per oggi è questo, una società di noleggio di elicotteri, i cui mezzi sono dislocati su diversi punti di atterraggio in diverse città, intende questa società sviluppare un sistema informativo per la gestione e l'ottimizzazione dei servizi di trasporto offerti. Gestione e ottimizzazione. In particolare attraverso il sistema informativo la società vuole applicare delle tecniche di fidelizzazione dei clienti, basate su sconti ed offerte speciali per clienti più frequenti, e di ottimizzazione delle risorse, riducendo il numero dei voli a vuoto e, ove possibile, facendo condividere i voli a diversi clienti, no, il car sharing con gli elicotteri. quindi in un certo senso io ho dei clienti che tipicamente sono clienti ricorrenti poi possono anche essere quelli avventizi ma non, il mio business principalmente sono quelli ricorrenti che di tanto in tanto chiedono i miei servizi chiedono di potersi spostare da una città a un'altra e io sulla base delle richieste devo a effettuare la pianificazione ottimale dei miei mezzi per, venire, per far fronte alle richieste che vengono, diciamo che mi arrivano dai clienti e b se posso usando la leva delle offerte speciali modificare la richiesta dell'utente per venire incontro a una pianificazione che sia per me più conveniente quindi dico guarda ok io se vuoi ti porto le due ma se invece ti va bene lo stesso andare alle 5 c'è il 30% di sconto perché magari per le 5 devo già portare un'altra persona oppure se so che ho tutti i voli che al mattino devono andare verso Roma io mi troverò a, a mezzogiorno ad avere un surplus di mezzi in Roma che sono lì fermi quindi magari dovrebbero tornare a vuoto e allora quella lì Tanto comunque deve tornare, se ci riesco a caricare una persona, è tutto guadagno. E quindi anche lì potrò pensare a delle offerte legate alla situazione dei mezzi. Adesso, chiaramente, l'ottimizzazione di questo sistema sarebbe complicatissima. Cioè, è, è, è di per sé un sistema informativo no, logistico complesso. Ma qui non viene chiesto di dirti qual è l'ottimizzazione. Per ora... Cioè, siamo nella fase dei requisiti quindi diremo a un certo punto sceglierà il volo oppure proporrà l'offerta eh, sapendo che dovrà esserci da qualche parte poi un algoritmo che lo fa <coughs> ma noi qua non lo dobbiamo fare ok? quindi proviamo a affrontare questo allora io sempre per farlo come se fossimo un esame lo faccio sulla carta poi questi fogli qua ve li metto, faccio poi in PDF e ve lo metto online. Non c'è il live, ma nella registrazione non ci siamo ancora arrivati. Allora, punto 1 ci chiedeva, dammi i principali requisiti funzionali di questa applicazione principali requisiti funzionali allora partiamo dai principali noi abbiamo detto quindi dimentichiamo per il momento quelli ovvi, banali quelli standard che ci sono su qualunque sito ehm... quali macro aree organizzarli e eh beh, ci sarà sicuramente una ricerca, cioè il cliente ricerca le offerte e poi una parte dispositiva in cui avviene la prenotazione. E poi probabilmente c'è una parte, chiamiamola di fatturazione o di profilo, no? in cui il cliente va a vedere quello che è lo storico delle sue azioni, il, il pagato, eccetera. Adesso quanto la ricerca e l'acquisto siano slegate oppure siano parte di un unico flusso è un po' da inventare, un po' da progettare. No? Questo, qui il concetto di ricerca è diverso da quello diciamo, del sito delle ferrovie, no? O, degli o dei voli di linea, perché non devo, shh, non, non, ho, non ho orari fissi, non ho voli di linea qua, no, sono taxi, sono aerotaxi questi qui, quindi la ricerca significa fornire le, i miei requisiti e vedere quali sono le proposte del sistema che possono variare a seconda, magari... Se sono l'unico e se c'è il mezzo libero, allora mi darà esattamente la risposta a ciò che ho chiesto a un certo prezzo. E poi, poi magari le alternative a prezzi inferiori, che sono le alternative diciamo così, più convenienti per il gestore, oltre a quella che ho scelto io. Quindi probabilmente la ricerca è un sistema di questo genere e poi c'è la parte di... Di, di prenotazione, in cui alla fine della ricerca dico ok, ho scelto questo, adesso lo prenoto definitivamente. Quindi, tanto per ragionare a voce alta, okay, mi verrebbe da dire che i requisiti sono di tipo ricerca di voli. prenotazione no si legge era troppo piccolo. Vediamo se questo è un pochino più grande. Prenotazione. E poi avremo un'altra categoria che è, diciamo così, lo storico economico dei voli passati. Come macro categorie, tanto per darmi... E poi ci sarà gestione utenti che non faccio, no, la possiamo scrivere gestione utenti in un angolo che non sto a dettagliare. Allora, cercare di voli, che cosa implica? Allora, a questo punto, queste sono solamente categorie. Adesso scriviamo i requisiti. Quindi, il primo requisito potrebbe essere che l'utente l'utente immette i proprie, le proprie necessità di trasporto e il sistema fornisce un una serie di offerte alternative. Mi ero bloccato prima perché stavo ragionando se mettere o no in questa frase la parola utente registrato. E se io voglio fornirgli delle alternative forse mi è utile sapere chi è che fa la richiesta. Perché lì posso agganciarmi tutta la parte di, di offerte speciali. Possiamo fare entrambi. Quindi, in realtà, abbiamo detto che l'utente immette le proprie esigenze di trasporto, di viaggio e di sistema propone una o più opzioni con il relativo prezzo. requisito 1 poi possiamo aggiungere a questo un requisito 2 in cui se l'utente è registrato, il sistema potrà offrire delle alternative aggiuntive e ho degli sconti ulteriori. Se so chi sei, posso farti delle offerte maggiormente mirate, maggiormente personalizzate. È un po' debole, questo potrà, dal punto di vista dei requisiti, perché se io scrivo un requisito... Il sistema può, il modo migliore di implementare quel requisito è che il sistema non lo faccia. Mi costa niente, non lo faccio, punto basta, perché tanto non era obbligatorio farlo. In realtà per, per poter qualificare meglio questo potrà dovrei aver fatto un minimo di ragionamento sul modello commerciale, no? su che cosa si basano queste offerte. Però anche dire il sistema offrirà delle alternative aggiuntive, beh non è detto che le trovi. Se non fosse lungo da cancellare e di scrivere, forse scriverei dovrà ricercare ed eventualmente offrire. Cioè, la ricerca deve farla, deve vedere se ci sono offerte aggiuntive e poi se ci sono le offerte, altrimenti no. Quindi. Esigenze di viaggio vorrà dire città di partenza, città di arrivo, giorno e orario preferito. Non lo scriviamo qui questo, eh? Cosa vuol dire? lo scriveremo nel punto 2 dell'esercizio dove ci chiede fammi il glossario dei, dei, dei tipi di dati, e qui stiamo usando dei termini in senso, cioè, sapendo che li definiremo tra un attimo, non stiamo a spiegarlo qua. viene in mente altro sulla ricerca dei voli, potremmo aggiungere un altro requisito che dice che se sei un utente registrato, il sistema ti propone già in automatico i voli più frequenti, i voli che tu hai fatto in passato, ti ripropone i percorsi che hai già svolto in passato, cioè se io faccio spesso a Torino a Roma, quando direttamente nel momento in cui faccio il login lui mi fa già subito vedere l'offerta migliore per andare a Roma se poi e mi avanza un passo no? evito di dover scrivere i dati che sono magari quelli quindi potremmo aggiungerlo visto che giochiamo molto sulla fidelizzazione spingere l'utente a continuare a fare ciò che è quindi subito dopo il login agli utenti registrati registrati vengono riproposti automaticamente voli analoghi a quelli da essi svolti con maggior frequenza. E il grosso modo sono questi: entro mi fa vedere i voli più frequenti, oppure posso fare la ricerca, e a seconda che sia collegato o no, mi dà più o meno informazioni. Sulla parte di ricerca non mi viene in mente molto altro. Sulla parte di prenotazione, allora, la parte di prenotazione significa che l'utente sceglie tra alcuni dei voli proposti, cioè sceglie uno, perdono, non alcuni, uno dei voli che gli sono stati proposti. e lo confermo. Finisce lì, è fatto. Una cosa temporanea, che che è Quindi tu dici anziché la conferma definitiva Dipende da quanta contesa c'è effettivamente, però tu cosa fai? Cioè, sto, sto immaginando i pro e i contro, no? nel senso che se io dico tienimi bloccato questo volo, nel frattempo arriva un altro potenziale cliente non glielo posso offrire, non ho, non ho, non ho più il mezzo. Poi quest'altro dice no, ho cambiato idea e tu sei fregato, hai perso l'uno e l'altro. L'alternativa è quella di dire, vabbè, io ah, ho visto un'offerta, vado a prendere un caffè e poi dopo la prenoto, quando torni quell'offerta non c'è più. Però... Dipende, cioè io adesso sto pensando ad esempio alle linee aeree, no? quindi i biglietti di linea. Dieci anni fa era normale, tu prenotavi un aereo e poi avevi due o tre giorni di tempo per confermarlo. Invece adesso esiste quasi solo più il concetto di prenotazione confermata, cioè paghi. Allora, te lo prenoto se paghi, se no torna domani e vediamo quale sarà il prezzo, se ci sarà ancora posto. E... Potrebbe essere una caratteristica premium. Per gli utenti gold possono avere la possibilità di bloccare la prenotazione per mezz'ora. Quello sì. Se mi hanno già coperto di soldi. Ma questo potrebbe essere una leva. Se hai dopo aver raggiunto 10 voli all'anno acquisisci lo status gold e quindi avrai delle funzionalità in più come quella di poter bloccare la prenotazione per mezz'ora potrebbe essere un'idea, e quindi il privilegio che lui ha me l'ha già pagato prima, e io non, ci, non riesco di andarci in perdita per i suoi capricci o per le sue. Eh? I, I tipi di utente sono, li definiamo nel punto 2. In due ore non, non, non potete scrivere 30 pagine, eh? per cui ci saranno delle cose che restano non dette. Nella, nel punto 2, però sarà scritto, quando parla degli utenti dei ruoli, l'elenco degli attori principali lì dovrai scrivere avrò degli utenti standard, degli utenti gold. Allora a quel punto lì spende una parola per dire che sono quelli che nel Centra hanno volato di più. È da mettere lì. di mm? inventare. Sì, certo. Eh. Progettare si dice, non inventare. Eh. Okay. inventare. Proporre delle soluzioni, sì. Certo. Ma mm. un'altra cosa, Capire, noi non pensiamo a niente cose. Eh, non c'è una risposta a questa domanda, cioè, nel senso che in eh, qualunque attività di progettazione non è mai noto esattamente a priori che cosa devi fare, c'è cioè, sempre un'interpretazione di un problema di cui tu proponi una soluzione, poi la soluzione può essere più o meno furba, o Allora, io eh, ho sottolineato questa parolina qua principali: cioè non andiamo a spendere tempo sui no? ghirgordi delle ali delle farfalle, no? eh, ma andiamo al cuore del sistema. Se è qualcosa che, secondo a questo punto è individuale, no? secondo me dà valore aggiunto al servizio una funzionalità che potrebbe aver senso, la metto, la prescrivo come requisito. Se è una cosa sì, sarebbe bello averla, ma che metterei magari nella quarta versione, non so neanche citarla qua, io prima ho provato a dire, a buttare giù un numero di una decina di requisiti, ma forse sono già, sono già quasi tanti dieci, sono già ah non quasi, sono tanti dieci. Sì. Da da che poi il progetto è unico, modo. quindi non è un ordine, non è che devi scrivere il punto 1 senza, le... senza sapere cosa scriverà nel 2. No? Quindi possiamo fare riferimento a autentici che poi a Vabbè certo, la lettera, cioè, certo. Una ricerca particolare posto, sì, sì, sì. Di per... Per... Per... In realtà li fai insieme, mentalmente li fai insieme, poi io ti chiedo di scriverli prima uno poi l'altro perché altrimenti non ci capisco nulla. Ma... Eh, mi sembrava che partire, invertire i primi due punti fosse più brutto nel senso che poi vi perdete troppo ad analizzare i dati e se uno non ha pensato alle funzionalità è difficile poi che gli venga in mente quali sono i dati su cui lavorare però il punto 1 e il punto 2 sono da fare insieme allora dicevamo qua 4 eh, qua. il requisito 4 era allora abbiamo detto due cose no? uno la prenotazione normale e l'altro la prenotazione gold la. quindi <coughs> l'utente può procedere alla conferma e pagamento di uno dei voli visualizzati nelle funzioni di ricerca. L'utente può procedere alla conferma e pagamento di uno dei voli visualizzati nelle funzioni di ricerca. perché a quel punto supponiamo che usando la funzione di ricerca abbia già trovato quello che fa per sé non sai più a modificare la data l'ora. e questo per il caso normale poi ci sono i nostri cari utenti fedeli quindi ai quali possiamo applicare il requisito 5 gli utenti di tipo gold hanno la possibilità di riservare un volo per diciamo 30 minuti senza acquistarlo e quindi collegato a questo c'è l'altra metà del requisito che dice gli utenti gold possono procedere all'acquisto immediato dei voli da essi riservati e non ancora scaduti. quindi uno mi dà il permesso di marcare una, un risultato della ricerca come volo riservato e questo farà sì che per la prossima mezz'ora il mio motore di ricerca, il mio motore di pianificazione considererà quel volo come se dovesse effettivamente avvenire e quindi ne terrà conto nel proporre i voli degli altri. Se entro mezz'ora tu torni io ti garantisco che potrai comprare con l'offerta così, perché io di fatto l'ho già segnata come venduta, passata la mezz'ora, dimentichiamo tutto se non la compri, E poi ne manca ancora uno che dobbiamo mettere per forza, che è la cancellazione. Una cancellazione volo in cui ovviamente ci sono delle for forti penali, però io devo poter dire non vado più. Quindi questa è semplice, ma un utente ha la possibilità di annullare un volo precedentemente acquistato ma non ancora effettuato. È ovvio che se arrivo il giorno dopo i soldi li ho persi. Ma se ho pronunciato tra una settimana, il giorno prima posso decidere di annullarlo. Dopodiché, che cosa succede dal punto di vista economico? Mm, boh, dobbiamo deciderlo. Scusa? il al sistema per dei Eh sì, certo perché è una risorsa che io pensavo allocata, ma infatti non gli restituisco tutti i soldi in pieno, perché mi ha creato un danno. E eh certo. Dovrò decidere dal punto di vista economico come trattare questo. Lui può annullare il volo. Dopodiché, se l'annullamento del volo, lì probabilmente dipende, possiamo anche pensare, immaginare che dipenda dal livello del, dell'utente, no? però può voler dire che magari il 50% di quello che hai pagato non ti torna indietro. E l'altro 50% non ti torna indietro lo stesso, ma rimane disponibile per voli successivi. Eh, spesso le compagnie aeree fanno così, di default, quando tu rinunci a un volo, loro ti dicono, va bene, ti emettiamo un buono attraverso il quale, del, che ne so, 60, 70, 80% del costo del volo, attraverso il quale, attraverso questo buono, puoi comprare dei biglietti da noi entro 12 mesi. E quindi ci inventeremo un meccanismo del genere, cioè questo qua va poi, genera poi un credito che non è sicuramente rimborso totale, poi più complicato sarebbe se a, a seguito di questo annullamento io posso avere magari la possibilità di ripianificare qualche cos'altro, magari già di venduto, ma lì diventa più complicato perché vorrebbe dire contattare altri utenti dicendo guarda che. Tu mi avevi chiesto di volare alle 3, io ti ho proposto alle 4, ma adesso sei liberato alle 3, vuoi spostarti, però diventa più compl complesso da gestire. Perché... Sì, beh, cioè, tutto questo ha... Eh, anche, anche l'effetto dell'annullamento se io lo annullo sei giorni prima, se invece lo annullo dal mattino per il pomeriggio mi cambia molto di più. Quindi, se vogliamo, tra parentesi, le penali... I criteri sono da definire, ovviamente. Però questi diventano aspetti non più funzionali. Dal punto di vista funzionale, tu hai la possibilità di cancellarlo se non hai ancora effettuato, sì. Quanto ci perdi? Eh beh, è un altro discorso, un aspetto più contrattuale forse. E poi abbiamo un'altra categoria di requisiti che avevamo chiamata storico dei voli passati o rendi conto economico dei voli passati, dove possiamo dire che l'utente ha la possibilità di vedere l'elenco dei voli di cui ha fruito, e poi qui non abbiamo definito quali sono le modalità di pagamento. Eh, per questo servizio, bah, non, so, non, sappiamo, non so quali siano i livelli di prezzo, ma non è detto che il pagamento sia necessariamente sai, carta di credito all'ordine, più probabilmente forse una fatturazione a posteriore, fine mese o cose di questo genere, perché le cifre potrebbero essere più grandi in gioco e quindi uno potrebbe magari visionare la propria bolletta, cioè quanto devo, quanto verrà fatturato a fine mese e quanto ho saldato le bollette precedenti. Quindi in realtà sono due tipi di informazioni diverse, che no? eravamo arrivati alla 7, la 8 è che l'utente può visionare tutti i dettagli dei voli compiuti in passato ed eventualmente riproporli. Ah, rivoglio un volo come questo, quindi da quelle città in quell'orario ovviamente la data sarà diversa riproponi volo, un bottoncino poi questo dal punto di vista del, lo storico dei voli poi l'utente potrà vedere gli importi Eh, a debito quindi quanto lui ha già volato quelli fatturati virgola lo stato di saldo delle fatture e ehm, ed eventuali crediti ad esempio da annullamento cioè se mi annulli un volo io non ti restituisco i soldi ti segno un credito no, quindi mi immagino ok una sorta di estratto conto o di bolletta progressiva in cui dici ok in questo mese hai fatto questi tre voli mi devi 1000 euro poi il mese scorso per i voli che hai fatto ti ho fatturato 2000 fattura ancora in sospeso e poi avrò dei mesi precedenti tutte le varie fatture con scritto possibilmente a fianco pagato e il credito magari dovuto all'annullamento, lo vado a compensare sulla prima fattura utile che metterò quindi sono dei dati di questo genere qua. Riproporre un volo passato è... Eh, io marzo scorso ho volato da Torino a Zurigo, c'è il bottoncino la tratta, la tratta è magari l'orario preferito. Ti riproponi un volo simile a questo, che può essere la stessa cosa che ti, fa, che ti propone già lui, certo, ma io me lo vado, in quel caso me lo vado a scegliere. Dimmi. Ah, ma c'è quella che abbiamo requisito questo partiamo di qualche punto che la richiesto appunto tra ti quello richiesto del proprio competente. Eh, che però ha già il giro. È già il è già R2, no? R2, R3. Ah, R2. R1, R2, dove dov'era? secondo me è l'R1 l'utente immette le proprie esigenze di viaggio e il sistema propone una o più opzioni con il relativo prezzo ma già così dire più conveniente poi in realtà lì sì in realtà allora più conveniente è un po' ambiguo perché sai se fosse questa penna qui avere 10 offerte e scegliere la più conveniente significa confrontare i prezzi, punto. Qua sono offerte alternative che magari possono differire nel prezzo ma anche nell'orario. Allora, cosa vuol dire più conveniente lì? Solamente il prezzo più basso? Magari no. Non ti dà che quando sono già in realtà, si fa quindi forse è sbagliata la parola conveniente, nel senso che non ha senso chiedere, cioè il volo più conveniente vuol dire, beh dammi, vabbè, potrebbe essere un modo, non avevo pensato così. Dammi il volo più conveniente, io sono flessibile al massimo sugli orari, dammi, dimmi quello che costa di meno. sulla tratta direi di no, nel senso che portami dove voglio. Ok, se lo intendete così ci manca ci vuole un requisito in più che sia quello altrimenti io intendevo conveniente perché sono io che scelgo quello che mi conviene di più tenendo conto del tutto però vale la pena sì. quindi diventa un eh, 10 che mettiamo dopo il 3 ma nessuno ha detto che i numeri quindi L'utente può richiedere l'offerta più conveniente, lasciando al sistema la proposta dell'orario e data, chiaramente limitata a un certo intervallo, del viaggio, quindi una funzionalità in più. <coughs> Okay. Eh, volevo solo ancora aggiungere una cosa, visto che ne avevamo parlato, sulla parte di storico economico dei voli passati dobbiamo almeno ancora aggiungere un punto, che poi nella pratica dovrà essere più espanso, ma per ora contentiamoci, sullo status dell'utente. Se c'è l'utente gold, devo avere nella, parte, nella sua parte di profilo l'informazione che gli dica quanto ti manca essere gold, lo sei, non lo sei, eccetera, eccetera. Quindi fatemi solo aggiungere una frasetta. L'utente può consultare le informazioni relative al proprio status, ad esempio normale versus gold, Virgola, punti mancanti, eccetera, e qui c'è tutta la parte di, di fidelizzazione che è da inventare. Ovviamente, quindi qua rimaniamo per il momento validi. E questo è il primo punto. dell'esercizio, ah, questo elenco di requisiti, più o meno? Non te lo so dire, eh, non riesco a dirlo così però, perché almeno il punto 1 o 2 devo vederli insieme perché sono una cosa unica, i punti... 4-5 anche, quindi comunque non, non lo so ancora, nel senso che devo vedere un attimo. A peso, così a livello molto macro, mi viene a dire che i punti 1-2 sono circa metà esercizio e i punti 3-4-5 sono l'altra metà. però mm, non mi impegno su questo perché poi voglio vedere gli elaborati per ragionarci nel complesso. Ma a confronto il punto 2 è una passeggiata, perché in realtà l'abbiamo già fatto, no? Il punto 2, abbiamo detto che come minimo i ruoli o gli attori del sistema sono tre, che sono l'utente anonimo, l'utente registrato e l'utente gold. Queste abbiamo tirato fuori, non tiriamo fuori altre adesso. E mentre a livello di glossario dei dati, avremo sicuramente la cosa, l'utente è un... I, è un tipo di informazione. Poi l'altra informazione chiave è il volo, che è composto perlomeno di partenza, arrivo, data, ora e poi due cose di cui non abbiamo esplicitamente parlato, che è il mezzo e i passeggeri, non ne abbiamo parlato perché dal punto di vista del singolo utente non ne frega niente, ma noi come sistema dobbiamo sapere quale mezzo mandare, quindi questo mezzo va da questo punto a quest'altro a data ora portando questi passeggeri. A questo punto, ovviamente, dovrà, anche se c'è un'informazione sui mezzi, ma con qualche informazione associata, ma di fatto è importante sapere, devo sapere in ogni istante dov'è e dove sarà. Poi un'altra informazione che abbiamo usato, se andiamo a rileggere, sono le preferenze degli utenti, la richiesta dell'utente. Quindi la richiesta dell'utente è fatta sicuramente da una partenza fissa, da un arrivo fisso, da una data oppure un intervallo di date e da un orario preferito Questa certo, non è ancora la progettazione entità relazioni quindi possiamo essere un pochino più vaghi no? generici data, intervallo di data secondo dei requisiti, secondo delle funzioni in alcuni casi ti chiedo di specificare la data esatta ad esempio nel caso più conveniente invece ti chiedevo un intervallo di date ma qui va bene, l'importante è che ricade dietro il concetto di richiesta utente. Nel concetto di richiesta utente non c'è il mezzo, non posso scegliere io su quale, se voglio volare su quello giallo o su quello verde. Così come non c'è, perché non abbiamo parlato eh, finora, ma magari potrebbe esserci, se qualcun altro avesse fatto qualche altro ragionamento, il fatto di, di pagare un extra per viaggiare da soli. Quello potrebbe far parte della richiesta utente. Noi, oggi pomeriggio non è emersa come, come requisito e quindi qua non c'è. Poi altre cose. Vabbè, ovviamente ciò che abbiamo come glossario dati ci sono anche. Ci sono anche i voli prenotati, ma non pagato, che poi in realtà implementativamente sarà un flag nella tabella dei voli, ma noi qua lo trattiamo come un oggetto diverso, ehm, le fatture, i pagamenti. e grosso modo mi sembra che siano questi, perché lo status va a finire dentro l'utente, e anche i voli annullati vanno a finire dentro la parte di pagamenti, di fattura, un credito chi viene iscritto a fattura. Se non è ovvio descrivilo, se invece... Se. Scusa? Sì, beh, eh, se vogliamo, qui, qui l'abbiamo detto a voce, ma se no varrebbe, per, che ne so, uno potrebbe scrivere una grafica, virgola status, per dire, lo status lo va a finire lì. Io in generale, come approccio, preferisco qualcosa di più schematico, chiaro, piuttosto che verboso, risparmiate no? tempo voi e, e si capisce meglio cosa avevate in mente. Quindi a volte la parolina messa giusta, poi ovviamente se c'è qualcosa da spiegare lo si spiega parole, ma… Ok, e poi abbiamo gli altri punti, che sono quelli più progettuali, no? A questo punto scegliamo, ci concentriamo su quello che abbiamo definito requisito 10. Che diceva, se riesco a rileggere il ho scritto, l'utente può richiedere l'offerta più conveniente, lasciando al sistema la proposta dell'orario e la data del viaggio. Al allora, punto 3 ci chiede, prendi questo requisito e disegna il caso d'uso corrispondente. Disegna, cioè scrivi, descrivi il caso d'uso corrispondente. Se vi va bene farei un quarto d'ora di intervallo e poi lo vedrai dopo.